No, però. Ho perso le 11 in teoria. Da come.. Sbaglio, ho visto una macchina andare orizzontalmente in strada. Non lo so. Paulito! Andrea Paolino Paolino Ma no, proprio era Paolino Aram sam sam. Gena non bisogna giocare mm. giocando di slot ma scena Gena vedi andare al mare dopo ti entro in testa quelle canzoni lì <coughs> Attacca Andrea Andrea Andrea uh. Andrea Genna attaccami <coughs> Attaccami della piscicosa addosso Te Stai. ancora ancora ancora sotto sotto sotto, sotto. sotto. sotto. no va bene eh. così vai vai vai vai la vai qua vai vai meno male c'è una vai vai vai vai vai vai vai vai vai Ah lo sto Sei Ci penso io! Ma allora. che ci piace no! <laughs> <laughs> No, se no uccido l'officio prima. faccio prima. Oh, so, sì, io, la c ⁇ o la Ui! No, no. no, non voglio perdere il tempo, ma è più Mi vero, mio. Allora, mi tradiò e ti accalci, per perché... favore. Ah! Ah! Stronzo. La Fantegrena ha fatto squit squit. Papà n'uccolo bastara. Hai un'automira vergognosa come segno. Eh. Ho. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Oddio, la Tazzara. Dì a Davide che sei a livello 100. Sono a livello 100. No, Davide. Davide, sono a livello 100. <ride> <ride> la voglio riscattare io. No, io, io. no, no io. ehi. Hey. Perché ridi? Perché ridi? Che... Guarda, guarda che ci sta pensando, guarda che ci sta pensando. Lo sapevo. Cosa? Ah. quasi. piedi. Sì, sono servito di livello. <ride> eh, no no, fuori No, sta bloccato. Mutato. Fatto? Io io no, io quello non ci gioco Senza più. mirare. Io no, eh, mirare. beh, un motivo super per toglierti l'amicizia. Senza mirare. Ecco qua, mutato, bloccato. Aspetta. Aspetta. Senza mirare. Voglio, well, well, well. voglio, qua... io... stiamo riuscendo sì, a perché qua, stiamo un attimino. Già... Non ti pre. Hai fatto sì. Come eh, hai fatto a far così? Pezzo di merda bastardo, io infido figlio di puttana. Ma allora, ma la piantica io non voglio insultartela la mamma però. tranne la revolver spero di no era la revolver ciao ciao per quelle carote? Me l'ha regalato 10 smettila. La sì, la smettila, Bruba. Ah, ok. Non metterla mai più. Uh, uh, va per rispetto tu lo devi mettere. Non, non metto. Ah, dai, fuor cringe. Se io sono stupido non è colpa mia. Non so dove. È buon, non so. Per questo porremo fine alle tue sofferenze. Che pensi io? regalo qualcosa ma no ma figurati dai secondo me a te piace la pantera non so non ho visto lo shop uh. Che ha fatto adesso? Beh? Che è successo? Gennaro, dai! L'ho ucciso in un colpo! Mi ha vuoi shottato! Quanto ci godo! Con la Octane, mentre ero... Octane, Ma ha fatto bene! Mentre stavo... Andando con il rampino. Eh, niente, non Ti ho, non ce ho fatto con... Ti ho ucciso con un uscidino. Niente, <ride> in difficoltà. Non ho visto, mi spara, mi spara, ma ha perché... E tu li stai pushando No, però mi ho beccato. <ride> Ok. A me merda, ricordami di non seguirti la prossima volta. Cristo riesce a venire da me. è eh, un attimo, Leo. No, no va, non riesco, pulito, vai, non riesco. Eh, Dio, cane, non mi cambia l'arma. Dio, porco. Ma che cazzo ha sta a fare qua, Dio bastardo. Dio, porco. letteralmente sottoterra. terra. Oh. eliminare ogni muso allora, no. che entra. No, sto tirando fuori una minical. Che tu <ride> burubasaur, tu sei un burubasaur creativo. Va nel nido. Oh, no, sei no. Gigi. Ciao Vai, che li valto tutti, vecchio. Bum. VA A FAN CULO! Solo bravo eh, bravo dai guru ma ci devi Tutta 200 perché tu ci devi un ultimo di te lo dico io che ci devi 200 eh, corona bella bella sei sei all'ultimo eh. dai sì no, via crimine a me da vinto da solo quella corona lo farà per un botto no, <ride> no perché no, chi no, l'ha preso no, il lanciato no no, no, no. come ha preso la vai desi, fallo Desi, fallo io, lo dico io di Gruppa ha vinto da solo con la, <ride> con la corona Con la corona, con la corona Con la corona, corona. È lì, è lì Dove l'amico? Davanti a... L'avevo detto che l'avevo visto lì davanti, l'altro è davanti, l'altro è davanti è della... Eccolo L'amengo dietro di te Ahmed. Bravissimo Ahmed che cazzo ti amino. 40... E gli occhi. Okay. Ha perso. Dio a vaffa Lui. Ragazzi è... mettete ritorno alla a lobby. Aveva una kill, questo che mi ha ucciso, io ne ho fatte 19. No, 20, mi correggo. Ma Amel, io. da come sei morto starei un po' zitto. <ride> ho fatto 20 cioè, kill, morto, ho ho come un stato secondo Amed è stato vergogno. Cioè. 5.000 danni. Ai... Per cosa? Perché le sono arrivato le cose. Ah, io vorrei qualcosa da dire... totale. Fai ah, piano, che mi gira la testa a guardarti, piano. Ecco, bravo, così piano allora forse capisco, ma se fai veloce non capisco. gira scale, apre, demolisce, rifà, capisce un cazzo. Dove cazzo è spuntato, sfumato? Sì, Leo! Da dove cazzo sei arrivato Ferma, aspetta. <ride> da dove cazzo sei spuntato? No, <ride> oh, entra qua dentro adesso sta. Ah! Come cazzo hai preso il muro? No, però così scusa. <ride> te lo faccio ti, vale. fa vale. ti fa te lo faccio realmente. Fa fa fa no, non me lo devi rifare, ti muoio. Lago, l'aggo, e eh, va, ti pareva che se non l'aggavo... <ride>